nel corso degli ultimi anni si è trasformata in un'unica colata di cemento, senza qualità sociale e senza qualità ambientale. Per questo io credo che la nuova Commissione debba lavorare su questo terreno, debba ricostruire una trama dei fatti che sono accaduti nel mezzogiorno a cavallo tra gli anni 90 e il 2000. Occorre che la nuova Commissione chiudo costruisca una relazione, è dal 92 che non c'è, sul rapporto tra politica e camorra nella Regione Campania. La ringrazio, onorevole Scotto. Colleghi, i decibel salgono in maniera incredibile, quindi vi pregherei di abbassare un po' il tono della voce e do la parola all'onorevole Mazziotti, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi. In questa legislatura, eh, più che credo nelle precedenti ancora, siamo concentrati sulla crisi e in particolare sugli impatti della crisi sul lavoro, sull'equità sociale e ogni giorno parliamo delle misure concrete per risolvere i problemi di crisi economica ed è ovviamente giustissimo, sono la priorità. Stiamo sentendo parlare invece meno dei temi del mezzogiorno e della mafia, che non è un problema solo del mezzogiorno, ma che è un colossale problema di, di sistema economico. Oggi, come è stato detto da moltissimi colleghi, eh, noi istituiamo la, eh, discutiamo dell'istituzione della Commissione antimafia e eh, quale che sia diciamo, il, il momento eh, storico in cui questa Commissione eh, è stata creata di volta in volta, ci si è focalizzati moltissimo su, diciamo, sui fenomeni di espansione eh, al nord, sulla storia politica della mafia, i rapporti tra mafia e politica, meno, devo dire, eh, salvo forse nell'ultima legislatura, sui temi economici e sull'impatto che la mafia ha sull'economia. Oggi la presenza della mafia, alcuni colleghi, compreso l'ultimo delle, delle mafie, hanno sottolineato che la presenza della mafia non è un tema meridionale, è un tema nazionale, perché una gran parte della nostra economia, ed è inutile nasconderselo, è permeata e diciamo invasa o infiltrata di capitali mafiosi. Questo è un problema sul quale ci si focalizza e si parla ogni volta, ma quando si, parla, si è trattato di parlare di interventi, diciamo che l'attenzione la, è immediatamente tornata alla polemica politica e a una polemica sia sul passato, sia sul presente, sia sui processi in corso. Io credo che, come ha detto Stefano D'Ambroso poco fa, forse il ruolo fondamentale in un momento come questo della Commissione debba essere sicuramente quella di analizzare il contesto di oggi, sicuramente guardare a quella che è l'evoluzione del rapporto tra politica e mafia, ma sia soprattutto quello, partendo da quest'analisi, di individuare strumenti immediati di intervento. Perché la verità è che tutto il sistema dell'antimafia oggi, nell'ambito delle normative e anche devo dire, della preparazione tecnica, soffre di un ritardo su quello che è stata l'evoluzione delle organizzazioni criminali. Come ha detto prima un collega parlando del Veneto, il livello di professionisti, banche e soggetti che sono coinvolti nel riciclaggio, nell'autoriciclaggio e nell'invasione dell'economia con capitali illeciti è un livello ormai professionalmente alto. Noi abbiamo ancora delle idee del mafioso diverse, ma in realtà la qualità professionale messa a disposizione dell'illegalità è altissima. Io credo che non si parli abbastanza del fatto che oltre a degli strumenti di carattere normativo che sicuramente servono, si è parlato della, del controllo sul falso in bilancio, dell'autoriciclaggio e di molte altre norme, sia importante cercare di focalizzarsi sui metodi e le tecniche utilizzate oggi per l'infiltrazione che sono sempre più evoluti, sempre più moderni e ai quali spesso si ha la sensazione che non si riesca a stare dietro. Quindi l'elemento culturale inteso come studio del fenomeno da un punto di vista di modalità concrete con le quali questi capitali vengono poi riciclati è una cosa che è probabilmente fondamentale in questa fase e nella quale la collaborazione con le istituzioni internazionali è essenziale. L'altro aspetto che vorrei brevemente toccare è l'aspetto sociale. È sicuramente vero che il fenomeno mafioso trova un terreno di cultura in situazioni in cui c'è una forte tensione sociale, in cui la mafia è l'unico datore di lavoro, eccetera. Però è anche vero, non è vero il contrario, nel senso che non è sufficiente un intervento di carattere economico che possa essere un intervento statale o, o una, una, un semplice diciamo, intervento di carattere sociale-economico o anche la stessa crescita, non è sufficiente per arginare il, il fenomeno, tanto che nei periodi, nel periodo del nostro boom economico la mafia è esplosa come potere politico ed economico perché non c'era la sensibilità per seguire il fenomeno e conseguentemente le organizzazioni ne hanno approfittato. Quindi credo che gli strumenti che servono sono specifici. Bisogna prontare strumenti sia normativi, sia amministrativi, sia, come è stato detto giustamente, serve una presa di responsabilità da parte della politica, perché in questi anni quello che si è visto purtroppo molto spesso è una classe politica che quando è in Parlamento o nei consigli comunali e regionali tuona sull'argomento dei rapporti tra mafia e politica, ma che quando si tratta di votare o quando si tratta di girare il territorio, magari accompagnata da persone non particolarmente lodevoli sotto il profilo dei rapporti personali e delle amicizie, non è altrettanto severa. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Costantino, ne ha facoltà. Deputata. Deputata, grazie signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghi. Negli ultimi vent'anni il fenomeno mafioso non si è solo trasformato, ma è stato capace di evolversi. In un Paese talvolta arretrato come il nostro, le mafie rappresentano la punta più avanzata della modernità. Investono nelle energie rinnovabili, nelle nuove droghe, nel gioco d'azzardo e slot machine, nei compro oro che spuntano come funghi nelle nostre città. I clan non stanno a guardare, sono capaci di cogliere i passaggi di fase politica, di adattarsi ad un sistema economico in continua espansione e sono un caso nazionale, come hanno dimostrato la cosiddetta trattativa, l'inchiesta infinito, il voto di scambio a Milano, gli ultimi comuni sciolti per mafia in Liguria. Il caso del pentito Nino lo giudice che avvelena gli uffici giudiziari a Reggio Calabria. Quest'ultima, capitale dell'Andrangheta, è stata avvolta per anni da un inquietante silenzio.